Carissimi, siamo giunti alla ventottesima domenica del tempo ordinario e la Chiesa ci invita a riflettere su quello che dovrebbe essere la nostra relazione con Dio, avere un atteggiamento di gratitudine come per quell'unico lebroso che è tornato a ringraziare Gesù. Infatti Gesù era incamminato verso Gerusalemme e piuttosto che dirigersi verso sud, fa una deviazione dalla frontiera della Samaria alla Galilea per introdursi nell'area nell della Samaria. Ed è lì che incontra questi dieci lebrosi che lo invocano con una preghiera semplice, ma sicuramente efficace, Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Si aveva questa concezione nel passato, nel tempo di Gesù, che la lebbra era la conseguenza di una vita di peccati, anche dei propri avi, per cui ecco, si poteva guarire un fatto anche spirituale, teologico, non soltanto legato ad una patologia. Per cui ecco, il Maestro poteva attuare questo nella sua potenza, nella sua forza, e si aveva la concezione che i sacerdoti poi dovevano riconoscere effettivamente la guarigione dovevano essi riscontrare la guarigione considerando le ferite ormai purificate è per questo che Gesù dice loro andate dai sacerdoti andate a presentarvi ai sacerdoti meraviglia questa reazione di Gesù non, non li tocca nemmeno non dice nulla non dice niente che li incoraggi li manda dai sacerdoti e mentre essi vanno dei sacerdoti guariscono, avviene la guarigione, la fede è sempre un mistero, Dio non può entrare nelle categorie umane, non può lasciarsi imprigionare da quelle che sono le nostre previsioni, programmazioni, è così misterioso, però ecco la guarigione avviene, però c'è un senso di ingratitudine da parte degli altri nove, sono guariti potremmo dire, ma non salvati, sì c'è una guarigione del corpo, ma non nello spirito, questa connessione tra male del corpo, malattia del corpo e malattia dello spirito è molto presente nella, nella religione ebraica così come pure in quella cristiana, una guarigione complessiva della persona, della sua psiche, della sua spiritualità, della sua corporeità, avviene questa guarigione, ma paradossalmente l'unico che riconosce e sente veramente il desiderio dentro il suo cuore di ringraziare è il samaritano, Proprio colui che veniva considerato eh, lontano dalla legge, dai profeti, dalla fede istituzionale. Sappiamo che i samaritani non erano tenuti in grande considerazione, eppure lui lo riconosce. Addirittura, dice il Vangelo, di Luca si prostra a terra, riconosce in Gesù Dio questa prostrazione, faccia a terra, perché riconosce la sua pochezza e riconosce che la fede l'ha guarito, e Gesù lo conferma, la tua fede ti ha salvato la tua fede, la fede dunque salva, è questo che l'uomo di oggi non, non comprende, ritiene che la fede sia un appendice, un fatto marginale nella vita di ogni giorno, perché si è legati solo all'esigenza del corpo, ecco questa ingratitudine viene da questo, non riconoscere la signoria di Dio e rimanere nel proprio egoismo, nel proprio individualismo, non riconoscere che è Dio che salva, è l'incontro con Dio, è la preghiera incessante, umile verso di Lui che provoca la guarigione, che il Signore ci aiuti ad avere questa umiltà, l'umiltà del Samaritano che si prostra e che compie questo gesto di riconoscimento, di gratitudine verso Dio. Sono quei nove guariti ma non salvati, tanti oggi stanno bene fisicamente o sono guariti anche, nelle loro vicissitudini eh, legate alle malattie, eccetera, però non sono salvati, perché non riconoscono Dio nella propria vita. Non ci accada mai di non riconoscere Gesù Cristo, figlio di Dio, nella nostra vita. Buona domenica!